Ficcia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca che condividi uomo che non basta mai Mama Ma ma Maxi vini che vini sta vini a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, se a giocare non più altro è ombre, Matalo, matalo, camperon dietro la crew uh, Devi iscriverti al canale Maxi Mikch su Youtube uh, Se si tutto e di più, forza fallo pure tu Perché uh, uh, con le tigre di Roma stare sempre un di in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e qui ci troviamo nell'interfaccia di Uncharted, l'eredità perduta ragazzi, come vi avevo anticipato eh, che avrei portato sul canale questo gioco, eccolo qui ragazzi, non posso portare live perché molto probabilmente la Nighty Dog abbia dato live su PS4 quindi non riesco ad andare in live con questo gioco almeno per il momento, spero in seguito si potrà fare, altrimenti continuerò a portare eh, video del gioco giusto per farvi vedere com'è questa è una breve anteprima non giocherò vi farò vedere solamente l'inserimento della storia di uncharted e, e basta e colgo l'occasione ragazzi per ringra ringraziare play giochi editor che eh, sarà il mio futuro sponsor del canale ragazzi vi lascerò prossimamente tutto quanto eh, per contattare per i giochi editor eh, potrete trovare eh, giochi tutto quello che vi occorre eh, per quanto riguarda gaming, informatica e altro ancora ragazzi Potre prossimamente vi lascerò anche il sito internet e, e tutto il resto insomma tutti i suoi contatti eh, ora mi sto organizzando un attimino sul canale ma a breve avrete veramente tutti i contatti quindi mi raccomando continuate a seguire il canale per sapere eh, qualcosa di, di più su questo sponsor, su Play, Play Giochi Editor, su tutte le sue offerte e tutto il resto ragazzi, quindi detto questo vi lascio al video, non aggiungo parole in più, e un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti! Quella ti sta benissimo Ti mette in risalto gli occhi Tu dici? Se ne compri due paghi la metà Wow Ancora tu? E' tuo il negozio? <ride> no, è di mio papà Ah, quant'è? 800 rupie, grazie 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50 Incredibile Allora Tuo padre ti lascia spesso da sola? Mm, no, è andato a combattere i ribelli L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario Davvero? Ma. se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok, queste sono 300 e... Nuova offerta, 400 rupie più ganesh. <ride> Te lo sconsiglio, è rotto, vedi? Non conosci la storia.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 Mi serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? <ride>